Comincia con questa domenica un tempo nuovo, il tempo di Quaresima. Non è una novità, ogni anno veniamo chiamati a vivere questi tempi forti dello spirito. Beh, potremmo dire come se tornassimo indietro in qualche modo, ogni volta si torna indietro, come quando si deve fare una corsa. E prendere la rincorsa, tornare indietro, per essere ancora più forti, per essere più efficaci, più veloci, allora il tempo di quaresima diventa per noi un'occasione per vegliare su noi stessi, per fare un percorso di fede più intenso. Il Vangelo di oggi ci racconta che Gesù viene sospinto dallo Spirito nel deserto, Qualcuno sottolinea l'aspetto della tentazione, sì è la domenica anche detta delle tentazioni di, di Gesù, eh, ma non è il diavolo a tentare Gesù, è Gesù in un certo senso ad andare nel deserto spinto dallo spirito per incontrarlo, è quasi per sfidarlo e per ancora una volta manifestargli la sua potenza. E soprattutto per noi, perché anche noi facciamo come lui, vinciamo il male nelle tentazioni. Noi certo possiamo essere tentati effettivamente nel deserto. Le tentazioni sono sempre le stesse, potremmo dire che il diavolo non ha una grande fantasia, la tentazione del, della fame, del potere, dell'onore, del, del successo, del glorificarsi davanti agli altri mettendosi in evidenza le proprie capacità. Il diavolo vorrebbe un Gesù acrobata che, che si lanci dal pinnacolo del Tempio, un Gesù che diciamo, guarda solo a se stessa le sue necessità, ha fame, e trasforma le pietre in pane. Del resto nel deserto non si può che avere fame, però Gesù ecco, vince la fame. Ci insegna anche ad andare oltre l'istinto, oltre le necessità addirittura biologiche, per dare primato allo spirito. Nel deserto allora viene sospinto proprio dallo Spirito e, e ci ricorda che questa Quaresima viene vissuta oggi ed è certamente diversa da quella che abbiamo vissuto l'anno scorso perché il Signore ci parla oggi, parla oggi al nostro cuore. Noi possiamo cambiare, può, può ecco, cambiare la nostra vita, come è accaduto per Mosè, mi viene in mente eh, Mosè che eh, dopo essere stato eh, accolto paradossalmente da una famiglia eh, reale, la famiglia che ha perseguitato il suo popolo eh, vive un senso di frustrazione, questo gli succede quando eh, si imbatte in un momento difficile per i suoi, i suoi fratelli, un suo eh, fratello della fede, il suo popolo viene viene picchiato aspramente da un soldato egiziano e questo lo fa riflettere, e perciò ecco, uccide, addirittura arriva ad uccidere. E si sente peccatore, sente di aver sbagliato davanti a Dio, davanti al suo Dio, è per questo che corre nel deserto, nel deserto forse per morire, per riflettere su se stesso, ma nel deserto incontra un'oasi, viene accolto nella sua situazione di debolezza, di amarezza, di delusione per se stesso, viene accolto, vengono curate in un certo senso le sue ferite, ma quello che lo, lo, lo meraviglia è, è l'incontro con Dio attraverso quel roveto ardente, che noi ricordiamo no? un roveto che non consuma, che arde non consuma questa parola del Signore gli mette coraggio, il Signore vuole ardere nel nostro cuore, vuole apparire nel deserto, alle nostre menti, vuole parlare ai nostri cuori, vuole scaldarci col fuoco dell'amore, Lasciamolo fare, andiamo anche noi con Gesù nel deserto e combattiamo il male, sì, ma non con altro male, vinciamo il male con il bene.